Buonasera, intanto ringrazio il professor Massimo Antonelli che è il direttore del Dipartimento Emergenza e Rianimazione del Policlinico Gemelli che è anche componente del Comitato Tecnico Scientifico e che oggi è qui insieme a me per la lettura del bollettino quotidiano. Per quanto riguarda i dati ad oggi il totale delle persone attualmente positive è di 85.388 con un incremento di 2.339 pazienti in più rispetto a ieri. Di questi 4.068 sono in terapia intensiva, 28.741 sono ricoverati con sintomi mentre la maggior parte eh, della, dei pazienti, 52.572, il 62% sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Purtroppo oggi registriamo 766 nuovi deceduti. Il totale dei guariti è di 19.758. Rispetto a ieri le persone guarite sono 1.480 in più. Oggi voglio darvi anche il numero del dato totale dei tamponi effettuati alla data odierna sono 619.849 e rispetto a due giorni fa, eh, tra ieri e oggi, sono stati eseguiti oltre 80.000 tamponi. Per quanto riguarda la CROSS, ad oggi sono stati trasferiti 114 pazienti dalla Lombardia, 9 in più rispetto a ieri, di questi 74 sono pazienti con coronavirus, 40 pazienti senza coronavirus, di cui 38 pazienti in Germania tutti affetti da coronavirus. Per quanto riguarda le forze in campo il totale dei volontari sono 16.798. Questi si sommano ai Vigili del Fuoco, alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al personale sanitario. Le tende di pre triage sono 792 mentre le tende di pre triage negli istituti penitenziari sono 151. Ad oggi per quanto riguarda le donazioni abbiamo raccolto 104.274.748 euro. Anche qui voglio ancora una volta ringraziare tutti quanti i donatori piccoli e grandi che hanno effettuato versamenti sul conto intestato al dipartimento e rispetto a ieri sono state spese in totale 11.519.000 con un incremento di 1.596.000 per l'acquisto dei eh, materiali dei DP e dei ventilatori. Voglio anche ricordare che domani, da domani e domenica partiranno partirà il primo contingente della task force degli infermieri che andranno nelle regioni più colpite, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, eh, Liguria, Marche, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige. E voglio anche ricordare per quanto riguarda la cosiddetta fase 2 che al momento c'è una sola data che è quella del 13 aprile. Così come ha annunciato il Presidente del Consiglio dei Ministri voglio anche ricordare che purtroppo oggi alcune mie parole sono state equivocate perché io avevo fatto un ragionamento e un ragionamento nel quale avevo detto chiaramente che le misure sarebbero state determinate in relazione all'evoluzione della situazione in atto è che quello che stiamo fronteggiando è un virus nuovo e per questo motivo è difficile fare previsioni ed abbassare la guardia. Mi dispiace anche che questo mio ragionamento poi sia stato tradotto schematicamente in un titolo che non ha reso bene idea di quello che era il ragionamento sottostante che era stato da me fatto. Infine l'ultima cosa che voglio ricordare come alcuni di voi avranno saputo, un nostro funzionario è stato buttato in pasta a, a taluni siti e organi di informazione eh, da un noto quotidiano e al di là di quella che è la scorrettezza della modalità utilizzata ci tengo a precisare che il lavoro fatto in questi mesi dal Dipartimento, dai miei colleghi, da ognuno dei miei colleghi, di mo, come è dimostrato dall'audio delle telefonate che sono state rese pubbliche, è stato un lavoro pulito, preciso e eh, contro un eh, broker internazionali senza scrupoli che provavano a vendere di tutto e raggirare chiunque eh, venisse in contatto con loro. Siamo riusciti ad evitare truffe allo Stato e eh, come è successo anche in altre parti, per altre organizzazioni. Questo grazie al lavoro di squadra rodato e al senso del dovere dello Stato che hanno i miei colleghi del Dipartimento, eh, di cui non posso che andare fiero. Io mi fermerei qui. Eh, professore, se vuole aggiungere qualcosa, grazie. Grazie, eh, dottor Borrelli. Vorrei aggiungere dei dati che sono inerenti alla terapia intensiva e che probabilmente possono essere di interesse. Eh, lunedì verrà pubblicato sul Giama eh, il resoconto dei primi 1.310 pazienti assistiti in terapia intensiva e che eh, dimostravano come la tre quarti di loro, 874, avevano delle comorbidità in larga parte correlati all'ipertensione e malattie cardiovascolari. Di questi pazienti la maggior parte, il 90%, ha subito una ventilazione invasiva, cioè con l'intubazione tracheale, e il 10% la non invasiva. La mortalità in questo campione è stata intorno al 15%, maggiormente concentrata tra i 65 e i 90 anni. Se poi caliamo i dati eh, relativi al mio ospedale, noi abbiamo avuto 152 pazienti in terapia intensiva nelle ultime tre settimane. 73% di essi provenivano da pronto soccorso e il 26% dai reparti in pazienti che poi si sono aggravati. Quindi è molto importante considerare come l'impatto che arriva alle terapie intensive non è un impatto che giunge solo dal territorio, quindi immediato, del pronto soccorso ma anche da pazienti che hanno inizialmente dei sintomi più contenuti, anche se impegnativi, e che ricoverati in ospedale possono deteriorare la condizione fino a rendere necessario il ricovero in terapia intensiva. La fascia d'età, ad ogni modo, è forse un pochino eh, più ampia e, e da, include anche la fascia che è tra i 45 e i 64 anni. Importante in ultimo è considerare come nelle terapie intensive, questo è vero per i dati che abbiamo localmente ma anche a nord, la degenza media è di circa 10 giorni e nella maggior parte dei casi può estendersi fino ai 15-20 giorni. Quindi vi lascio immaginare come l'impatto non è solo dalla severità delle, eh, della patologia che dobbiamo trattare, ma anche il fatto che per la sua risoluzione, il controllo e il sostegno alla funzione vitali, ci sono lunghi periodi di ricovero che impattano anche sulla capacità. Diamo spazio alle vostre domande. a tutti, sono Claudia Cusani per Tiscali News. Io ho una domanda per il commissario, poi se anche il dottore vorrà partecipare molto volentieri. Vorrei parlare della fase 2, non delle date, però una fase 2 arriverà, o prima o dopo arriverà. Voi state, state dicendo agli italiani, state in casa, gli italiani stanno in casa, sono molto disciplinati, però credo che abbiano bisogno anche di immaginare quello che succederà dopo. Sappiamo che non c'è un'ora e un dopo, nel senso che non saranno due momenti così netti, ci sarà una terra di mezzo. Come la state immaginando voi della protezione? Lei, commissario, come la sta immaginando? Con il supporto dei dati, ovviamente, ma come la state immaginando? A gradi, a step, alcune zone geografiche, per fasce d'età, per, per, per settori insomma per alcune, alcune attività sì, altre no? Come E per favore non mi dica che ci state solo lavorando, ci dica qualcosina di più. Perché credo che sia importante dare questo messaggio a chi ascolta. Grazie. Come sa, per quanto riguarda l'organizzazione di questa gestione emergenziale, che è una emergenza molto grande, noi abbiamo un Comitato Tecnico Scientifico che in queste ore sta discutendo, sta elaborando, si sta confrontando. Io quando avrò eh, noti questi dati, queste informazioni, potrò dare anche il mio, la mia opinione. Sicuramente il Comitato Tecnico Scientifico sta facendo queste valutazioni. La decisione sarà rimessa su come eh, realizzare la fase 2 al Governo, al Consiglio dei Ministri, quindi io non mi posso permettere, non voglio permettermi di anticipare cose che a me non sono note. Ma questa è un'emergenza. Eh, ma lei ne ha gestite tante, quindi come la le immagina? Lei, lei, lei lo sa come le immagina, sicuramente lo sa. Quindi... Guardi, guardi, io posso raccontare quando so, ho anche gli elementi di tipo scientifico, non avendo gli elementi, non vi posso dire nulla adesso. Credo che, che valga la pena aggiungere che noi dobbiamo dare una comunicazione sincera. E se effettivamente da un punto di vista scientifico i dati sono in fase di elaborazione e quindi una risposta certa e chiara alla sua domanda non c'è, uno può fare solo un'analisi che nasce anche dalle ultime considerazioni e gli ultimi dati che oggi il professor Brusaferro attraverso l'Istituto eh, Superiore di Sanità ci ha comunicato e cioè che c'è un calo nella trasmissione del virus. Se c'è un calo nella trasmissione del virus sembra che uno ripeta sempre le stesse cose, ma la realtà ci dice che le misure di contenimento hanno avuto un'efficacia e si è visto anche con un calo verso le terapie intensive, ma il modello e quindi l'evoluzione è continua ed è difficile perciò dare una risposta secca ad una domanda come quella che lei ha posto comunque dovete dare anche un messaggio di speranza, credo, alle persone. È importante no, dare la speranza, giusto? Sicuramente. Buonasera, Paola Motta, Sky 24 Dottor Borrelli, lei spesso rinvia le risposte agli esperti. Noi andiamo alle conferenze stampa degli esperti e gli esperti ci rimandano ad altri. Eh, le sottopongo ancora la riflessione che facevamo ieri di una comunicazione unitaria, tempestiva e chiara. Perché questo è il bollettino che forse nelle scorse settimane ha unito un Paese segnato da sofferenza, lutti e smarrito. E forse questo è il luogo dove anche gli esperti dovrebbero eh, esporre le loro analisi dei numeri e, e le, le risposte alle nostre domande. Ma sto fermandomi sulla domanda di una fase 2. Lei ritiene che saranno obbligatorie le mascherine? Allora, intanto io sarei felice e sono felicissimo di poter avere accanto a me tutti gli esperti eh, che eh, sono necessari. Intanto ringrazio il professore eh, Antonelli perché è stato qui insieme a me, fa parte del Comitato Tecnico Scientifico, oggi mi accompagna e quindi è una voce autorevole del Comitato Tecnico Scientifico. Però eh, questo è un tavolo grande quindi chiunque può venire e auspico anche che in qualche modo ci possa essere una presenza di altri rappresentanti del tavolo tecnico scientifico. Per quanto riguarda le mascherine io più che fare un discorso sulle mascherine ritengo che noi dobbiamo adottare e saremo sempre più costretti ad adottare dei comportamenti di distanziamento sociale come vedete io non porto la mascherina, normalmente non la porto ma non perché voglio dire che la mascherina è inutile. Cerco di rispettare le distanze e, e rispettare quelle regole di prudenza che eh, sono state indicate dalla comunità scientifica che sono state poi tradotte in regole di convivenza civile. Quindi anche qui sulle mascherine io non posso dirvi nulla allo stato attuale eh, perché? Perché non sappiamo quella che sarà l'evoluzione, se sarà necessario o no indossare le mascherine. Oggi non è necessario per chi riesce a tenere le distanze e riesce ovviamente a rispettare le indicazioni che sono state date. Buonasera, Veronica Di Benedetto Montaccini, The Post Internazionale, tp.it. Torno eh, sulla questione della protezione adeguata per i medici e per il personale sanitario perché, come ormai sappiamo, è proprio negli ospedali che c'è il maggior rischio contagio. E quindi due domande. La prima eh, sulle mascherine, in particolare quelle donate dalla Cina. Nei giorni scorsi lei, il dottor Borrelli, insomma ci ha parlato di come 6.000 siano state consegnate eh, per errore ai medici, cioè non erano quelle adeguate FFP2 o FFP3. Eh, volevo sapere ehm, come, come stanno andando le altre consegne e anche, per esempio, in un'intervista al nostro giornale eh, sono state diverse le voci che hanno parlato di mh, mascherine comunque scadenti rispetto a quelle inviate dalla Cina. Per esempio Joshua Wong, il leader delle proteste ad Hong Kong, dice proprio tutti i carichi che vengono dalla, dalla Cina sono scadenti. Volevo sapere intanto come li state valutando, quante sono quelle donate, e quante sono quelle mh, che invece sono state comprate dalla Cina, se sono state tutte donate, insomma un chiarimento su questo. Seconda questione, sui dp, dispositivi di protezione individuale, eh, sono troppi ancora quelli che arrivano ai medici senza certificazione e il personale sanitario è molto spaventato, cioè non sa so se deve usarli, non deve usarli, quindi che cosa voi insomma come comitato scientifico rispondete ai medici? Grazie. Allora partiamo dalle mascherine. Le mascherine, come ho detto prima, consegnate l'altro giorno, eh, c'è stato un errore logistico nella distribuzione, noi acquisiamo mascherine per il personale sanitario, ma mascherine anche per la cittadinanza, come sapete, e quindi vengono distribuite. C'è un canale di distribuzione che diventa sempre più cospicuo. Solo ieri sono stati distribuiti oltre 4 .800 mascherine. Quindi nei prossimi giorni arriveranno le mascherine anche in sostituzione di quelle che erano state date e noi poniamo assolutamente attenzione con un controllo eh, da parte di personale della Croce Rossa che è nei nostri luoghi di deposito e di smistamento delle mascherine quindi facciamo una verifica della bontà dei prodotti che ci arrivano e quindi sono convinto che eh, non avremo difficoltà in futuro ulteriori rispetto a quelle che abbiamo registrate. Per quanto riguarda l'uso dei dpi anche lì i DPI che noi acquistiamo o riceviamo vengono verificati, almeno a me non è risultato sugli altri DPI, a differenza delle mascherine, che ci siano state delle criticità. Vorrei, se posso, aggiungere che per quello che riguarda il contesto ospedaliero noi cerchiamo di seguire determinate procedure, norme e ottimizzazione delle risorse a seconda della tipologia di contesto e di funzione che i vari operatori sanitari devono eh, apportare sul malato. Mi spiego meglio. Se io devo essere in reparto e non devo entrare nella stanza del malato, noi normalmente indossiamo la mascherina chirurgica, come quella che ha lei. Se però io devo compiere delle procedure che in un qualche modo espongono, ad esempio, alla delle particelle, noi quando intubiamo facciamo delle broncoscopie, allora i mezzi di protezione devono salire di livello. Però esiste un tabulato molto chiaro che è anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che ci porta a dover eh, utilizzare in modo appropriato le varie risorse e i vari DPA. Aggiungo come ultimo eh, considerazione che sapendo quanto può essere problematica la penuria di queste risorse noi cerchiamo di ottimizzare e ad esempio all'interno del reparto, pur pagando un prezzo in termini di fatica, si tende a tenere per tutto il proprio turno i mezzi di protezione in tutta l'area che è cosiddetta eh, critica, dove sono allocati i malati e soprattutto se si trovano in uno spazio più aperto e non in stanze singole. Salve sono Matano, Tg3. Senta, noi stiamo assistendo ad un decremento importante della, ter della terapia intensiva, perlomeno così apparentemente, e però questo non corrisponde ad un simile calo dei contagi. Allora eh, la domanda è ma chi sono i nuovi pazienti? Cioè, visto che stiamo facendo più tamponi, stiamo andando a eh, sondare anche i pauci sintomatici, persone che vivono assieme a dei malati che si sono ammalati prima, che erano più deboli e che quindi hanno avuto più bisogno di cure, chi sono questi nuovi 4.585 casi oggi? Forse ci può rispondere appunto il professore. Darle una risposta assolutamente certa non è facile. Deve però considerare che ancora il picco non si è esaurito e di conseguenza quello che noi abbiamo visto, anche se ora c'è una tendenza in calo, è frutto di ciò che è stato nelle precedenti tre settimane. Quindi darle una risposta e vedere a questi casi come nuovi casi e non quelli che... Sì, nella evoluzione della malattia era più o meno previsto che arrivassero, forse non è esattamente corretto inquadrarli in quella maniera. Ecco. Romana Aranucci, agenzia etal presso. Un'altra domanda in merito alla terapia intensiva. E, mh, intanto a che punto sono anche le sperimentazioni, che non abbiamo più saputo notizie sulle sperimentazioni delle nuove cure, e è possibile che anche queste nuove cure diminuiscano l'accesso alle terapie intensive? Lei intende prima di arrivare in ospedale? Ah, no, Anche in ospedale, magari se le persone ospedalizzate, come ha detto lei, una percentuale arriva in terapia intensiva, però se delle persone ospedalizzate vengono prese in tempo anche con i nuovi farmaci, con le nuove terapie, si evita l'accesso poi in terapia intensiva? In merito a questo la risposta è duplice. La prima è che eh, non esiste attualmente dimostrato in modo scientifico una terapia che al 100% sia superiore rispetto ad un'altra. E sono in corso sia a livello italiano attraverso eh, l'AIFA, l'agenzia eh, italiana, sia a livello internazionale, una serie di protocolli e di studi molto seri volti ad offrire una risposta a questa situazione, a quindi alle necessità. Se poi qualcuna di queste terapie iniziata precocemente sia opportuna per prevenire l'accesso alle terapie intensive non è possibile in questo momento dirlo, ma in sé è un ragionamento logico, laddove avessimo la certezza che il risultato è quello atteso. Eh, buonasera, Angelo Zaccone Teodosi per Il Riformista. Innanzitutto volevo manifestarle in pochi secondi il mio apprezzamento professionale da, da giornalista e anche civile, da cittadino, per la sua disponibilità rispetto alle critiche improprie di chi l'accusa di parlare troppo. Ma rispetto a questo, mi associo, all'osservazione critica della collega, io credo che dobbiate unificare la comunicazione. In una stessa giornata, pochi giorni fa, noi giornalisti siamo stati costretti, ovvero chi era interessato, a seguire alle ore 12 il commissario Arcuri, alle ore 14.30 il professor Brusaferro e alle ore eh, eh, 18 eh, ovviamente la sua eh, abituale conferenza stampa. Credo che sia necessario, nell'interesse del Paese, del sistema dei media e dell'informazione. La domanda, non le pongo più la domanda sul deficit di dati in relazione a quanti sono gli stranieri contagiati e deceduti, perché non si sa, non lo sa nemmeno l'Istituto Superiore di Sanità. Lasciamo perdere quelli che sono deceduti a casa, lasciamo perdere quelli deceduti, nelle aspettiamo che eh, qualcuno dia queste risposte. Ma la domanda che le pongo a fronte di questi deficit, ritiene lei di potersi fare interprete con il Ministro, perché evidentemente è lui l'interlocutore eh, eh, fondamentale per una decisione di questo tipo, di cooptare nel Comitato Tecnico Scientifico delle professionalità e degli accademici di discipline altre rispetto a quelle che eh, già ci sono. Penso a un esperto in psicologia, penso a un sociologo e penso anche per il problema dei dati a uno statistico. Grazie. Guardi, il Comitato Tecnico Scientifico, eh, per come è stato costituito, può essere integrato alla bisogna anche da altre professionalità. Sicuramente l'elemento psicologico è un elemento importante, tant'è vero che anche rispondendo a delle vostre domande ieri ho detto che le nostre associazioni di volontariato, di, de, la parte della componente psicologica, perché abbiamo anche degli psicologi nel mondo del volontariato, è fortemente attiva. Quindi sicuramente il Comitato Tecnico Scientifico valuterà e io stesso mi farò portatore di questa esigenza per fare in modo che possiamo tutti quanti avere degli elementi di eh, informazioni ulteriori eh, per l'esame e lo sviluppo dell'andamento dell'epidemia. Se mi permette vorrei aggiungere che è un'osservazione fatta dalla prima linea, dal campo alla quale io in realtà appartengo che si tiene in grande considerazione anche negli ospedali la presenza di figure come quelle che lei ha citato, gli psicologi, non solo per poter dare un supporto laddove la malato cosciente ha bisogno di una rassicurazione che vada oltre la nostra, eh, il nostro umano contatto ma addirittura anche per il personale. Ricordo che soprattutto nella nostra area critica lo stress a cui è sottoposto il personale, nonostante lo straordinario entusiasmo che è stato manifestato sempre in tutta Italia, è uno stress forte e quindi avere la possibilità di, mi conceda la parola, di un sollievo è d'aiuto. Io sono Simone Canettieri del Messaggero, ho una domanda il Dottor Borrelli. In questi giorni noi stiamo assistendo, purtroppo da quando c'è stato l'acuirsi della crisi, da un continuo conflitto tra regioni e Stato centrale nella gestione dell'emergenza. Un conflitto che si è visto sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista delle ordinanze che poi hanno emanato le singole regioni. Per questo le volevo chiedere due cose. La prima è se lei ritiene che questo è un parere tecnico, capisco che non è politico. Se per lei sarebbe meglio in un futuro, di fronte a gestioni di, di calamità del genere, avere una sanità che abbia una gestione centralizzata e non regionale. Capisco che non rientra nelle sue pertinenze però può darci sicuramente un consiglio, diciamo un parere tecnico. E la seconda, in vista delle prossime ordinanze che sono di fatto decadute con l'ultimo DPCM del 3 aprile, se lei auspica perlomeno un, che eh, nuove ordinanze delle regioni siano tutte in linea con il DPCM in vigore, soprattutto alla luce di un'eventuale fase 2 con, le, con dei nuovi focolai che potrebbero, diciamo, divampare in singoli territori e potrebbero costringere a nuove ordinanze ancora più restrittive in territori ancora più piccoli. Quindi il problema di fondo è chi decide e chi comanda. La famosa catena di comando. Grazie. Allora io credo di poter rispondere a tutte e due le domande con quello che è il modello di intervento che noi abbiamo nella protezione civile, in cui la materia è una materia concorrente, quindi con una competenza principale da parte delle regioni, ma quando c'è un'emergenza, un'emergenza nazionale, ci si ritrova tutti quanti uniti a gestirla sotto il coordinamento del sistema di protezione civile. Questa è un'emergenza sanitaria, non è un'emergenza di protezione civile e quindi ha avuto uno sviluppo, un andamento, una gestione diversa rispetto a quella del sistema di protezione civile. Non è un caso che io nel corso della conferenza stampa fatta a Milano, eh, subito dopo la dichiarazione Stato d'emergenza, quando sono stato ad accompagnare il Ministro eh, Speranza nella riunione in Regione Lombardia, ho detto che il sistema di protezione civile affiancava il sistema sanitario e quindi tutta la gestione della componente sanitaria. Perché la nostra capacità, quella del sistema di protezione civile, è una capacità rodata e, soprattutto, è una capacità nella quale si realizza piena sintonia e gioco di squadra. La seconda sulle ordinanze è quella dell'esigenza di avere un'armonizzazione evitare di avere voci diverse e dissonanti rispetto a quelle che sono le decisioni che vengono prese. Questo è un auspicio, il mio, credo, eh, dal punto di vista tecnico, ma anche del buonsenso. Bene, allora concludiamo qui. Buona serata a tutti. Grazie, arrivederci.